Il presidente mi chiedeva come mai, come mai quando tira con l'arco la sua male. Allora in effetti, in effetti è vero, eh. In effetti è vero. Se noi tiriamo in un certo modo, no, no, è stato impossibile. Ad esempio se noi tiriamo in questo modo qua non riusciamo a stare fermi, allora cerchiamo di mettere la mano il più dentro possibile e non stiamo mai fermi. Come facciamo a stare fermi? Molto semplice, bisogna allinearsi, bisogna che spinta e trazione siano allineate. Se spinta e trazione sono allineate stiamo fermi. Come facciamo a stare spinta e trazione? spostiamo questa spalla verso l'interno andiamo in ancoraggio sentiamo l'andamento e rilasciamo la freccia quindi è solo una questione di tecnica è una questione di tecnica. mettere interazione su un piano, se noi mettiamo due cose sullo stesso piano si bloccano, non si muovono mai più. Quando qualcuno mi dice, ah miseria, la mano mi scivola, cosa devo fare che la mano mi scivola? Mettono il nastro del, del tennis, mettono, io ho visto addirittura mettere eh, quelle cose abrasive che si mettono Perché sui pavimenti, eh, sui gradini, ah, no. sì. in modo tale che toh, non si deve muovere. Io cosa dico io? Di mettere dell'olio, di mettere del bordato, di farla scivolare ancora di più. Perché? Perché in quel modo riusciamo a capire qual è il punto giusto. Perché ragazzi, ci sarà un punto giusto nella quale la griglia non si muove che è quella dell'allineamento. Se, se la mano è allineata, se è così, scivola. Se è così, non scivola. È bloccato, fermo, non si muove. Certo, fa male, fa più male la spalla. È caldo, assolutamente sì. Quando andiamo a sciare, ci accorgiamo che abbiamo delle scarpe lunghe quasi due metri. Quindi, tutta la nostra strategia è diversa. La stessa cosa vale per il tiro con l'arco. Perché bisogna riscaldarsi ben, ben, ben, ben, ben, prima e bisogna defaticare i muscoli ben, ben, bene dopo con stretching e elastici. Perché provochiamo delle tensioni che non facciamo durante l'arco del, della nostra vita quotidiana. Provochiamo, facciamo dello sport. E quando uno fa dello sport fa delle cose che normalmente non fa. Tanto più con un arco di 15 kg, 18 kg di potenza isometrica, che è tantissimo, vi assicuro, perché se voi fate provate, e ti rassumano di 5 kg e dopo la terza dite ma umerto. E figuriamoci un po' che quando siamo in ancoraggio abbiamo 18 kg tranquillamente e dobbiamo pure stare fermi, pensare a tutte quelle cose che vi ho detto e fare attenzione a mille altre cose, è difficile, è difficile, quindi oltre, e ne abbiamo parlato nei filmati dell'allenamento, dobbiamo allenarci, allenarci anche alla, alla forza, allenarci non solo alla destrezza, quindi allenarci in modo opportuno, quindi dobbiamo aumentare Soprattutto la nostra muscolatura corsale, del toide po' di ricicli, penso per ricicli. C'è di Assolutamente, il riscaldamento è indispensabile. indispensabile. Altre domande? Come fare a faccia? Tutto? No, qualche domanda di difficoltà da mettere, di messa in pratica, di quello che ho detto, difficile, non lo so, è difficile mettere in pratica tutto, tutto ciò. No, quando con l'alto, la sua di mamma da e non lo che cosa è idea che mi detto? Quando questo è sempre un campanello d'allarme, ma sempre comunicato al proprio istruttore, specialmente se si è è sempre dovuto a una cottiva postura. Quando ci sono dolori lombari è sempre dovuto alla prima postura. Io vedo tantissimi che vanno che inilano la schiena in questo modo qua per poter fare difetti. Invece bisogna fare proprio il contrario, utilizzare gli addominali, spostarsi leggermente davanti. Ah, questa è una postura corretta. Gambe rigide ma non bloccate, ben piantate, piedi più piantati un pochettino sul, sul, sul davanti. Anche questo è un, un posizionamento, è un fondamentale e va seguito molto bene e va eh, controllato o fatto controllare. Io vedo molto spesso posture che possono solo portare al mio, a alcuni o un cattivo utilizzo della tecnica. Quindi quando io sono in questa posizione, allineamento, ancoraggio, lascio. E io come mi sono mosso. Se voi notate, quando io vado in ancoraggio, cioè non, non faccio così, cioè lo sposto il peso, un avanti, un indietro e certo un po' a loro. Lo provo già prima, quindi io sono già in posizione mantengo la posizione, quando io alzo l'arco in questo cosa qua ho sempre il baricentro al centro del corpo Se ho sempre il baricentro vado all'allineamento, ho sempre il baricentro va sì. inconsciamente, non che sto questa, questa ricerca ce l'ho sempre non mi muovo in un momento ho dinamorato e tiro non ho mosso minimamente la mia linea verticale nonostante che sono dinamorato questo perché, in modo, continuo, in modo continuo, ho effettuato, ho sempre tenuto sotto controllo la, la mia postura. Sempre. Quindi con la cervicale uguale, proprio pure male cuore, no? La cervicale è uguale. Utilizziamo, ecco, la cervicale è uguale quando abbiamo utilizzato un sistema di, utilizzare, di alzare le spalle. A volte cosa può capitare? Questo ho alzato sull'arco ma anche le spalle e allora devo, quando tirando la via cervicale se ne va quindi dobbiamo fare attenzione anche gli istruttori ai propri allievi che si parta a spalle basse quindi non in questo modo qua ma a spalle basse ancor si fa molta fatica eh? si fa molta ma molta roba lì poi c'è chi gli riesce prima, chi gli riesce meglio, chi gli riesce con più facilità, bene. però chi non gli riesce purtroppo va corretto. E si deve autocorreggere, assolutamente. Eh, eh questo è un errore, questo è un errore. Questo aprire solo le dita è un errore conosco una che lo fa